Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007. Siamo tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe. Nella scorsa parte abbiamo finito il mondo 3, Acque frizzanti. e In questa parte inizieremo il mondo 4, cioè ghiaccio candito. Prima di iniziare vi Eci ricordo cammino. di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, ci aiuta molto. E niente, quindi procediamo. Ah, anche ad rispondete al sondaggio per la play. Ah, siamo ancora al mondo 3, in effetti abbiamo salvato. Um, non è che no aspetta, questa la prendiamo intanto. Beh, ehm. Um, Rispondete al soldaggio per la prossima let's play così la prossima let's play non sarà un, un gioco che, che non voleva. Volete. Che non volete. <ride> presto, presto, vai di là. Che fai in alto, vai, vai a destra. Io vado in alto. Vedi, e poi, eh, ecco. ci penso io. Vedi, guarda. E che c'entra? Vai a destra, vai a destra e basta. Lo oh, faccio sempre schifo, non è che.. Vai solo a destra allora, non. Oltre a fare schifo, vai a destra oh, Andiamo Non è okay successo man. niente Vedi perché bisogna stare a destra? Ora! Sì, li ho presi entrambi Ma io ho preso un Bowser <ride> Secondo me ne prendiamo almeno uno No Vedi Per no intendevo ne prendiamo più di uno Wow, venti Per no, ne... intendevi, ne prendiamo one No Ok andiamo subito al ghiaccio candito adesso Ok ora rifarà la cutscene uh, Ghiaccio candito Basta No tu E guardate lì cosa c'è Un altro Yoshi mm. Yoshi Baby ah, sì, Yoshi L'avevamo già detto ieri, ieri la, la... Cosa va quel baby Yoshi? Se sì, ieri tecnicamente Ma però... se ancora non avete giocato a questo gioco non vi spoileremo niente ora ti stai zitto E ho sbattuto al tavolo e ora ho fatto un rumore terribile Wow wow wow wow wow Ok Ora clicca il blocco Presso E andiamo ah. Cosa c'è di tanto preoccupante Marco? Dimmi. Tu Tu sei preoccupante Per come ti alpeggi ah. Te ho capito vado senza punta Cosa ti serviva Sì Aspetta Ah non posso fare gli schianti a terra Perfetto questo era molto Però easy La parete oddio li confondo sempre Certo che li puoi fare solo che non li puoi fare Oh oh oh, oh, oh, oh. Un Cioè o mi colpivi tu col Koopa Yey. o mi colpiva il gumba. Devi andare Alla lì sopra bro. come facciamo Ah sì col quel, quello Oppure semplicemente così Ops. Sì, ma serviva prima quello. No, nah, siamo mm. in due, non ci serve Yey, l'ho presa io E allora? Però non sono bravo io, non tu mm. No, sei un bimbo monello Va bene. Ok, siamo arrivati alla fine del livello Alla fine della metà del livello Tutto tuo oro allora a me mi serve Lì stanno stanno qui così orribili e non impollare. Imbollati, dannazione Ah guarda ah, ah guarda, ti basta imbollarti. Vedi, ti tanto facile. Ti basta imbollarti. Certo. Basta imbollarti, certo. sì. Certo. Ok, non servono a niente. It. Apparentemente. Prendilo, prendilo, no. Basta lanciarmi quei cuori! Devi morire! No! Allora, lì, so lì sotto! Ah. Ok, e ora. Stella! Veloce! Oppure imbollati, non lo so. Perché io ho bisogno di Sicuramente non posso venire spazi. là veloce! Bam! Super speedrunner! Guarda un... che potenza! Nemmeno una vita persa, nemmeno un power up perso. Parlo per me, ovviamente. Ah, ah. Sbaglio. Tu ne hai perso uno e poi l'hai ripreso. Boh. Non sono mai morto in livello. Sei tu che ne hai presa una. Cioè, piuttosto. Lasciamo perdere. beh prendiamo quello Yoshi blu e magari poi riprendiamo quello, quello rosa. No, prima. Ah, no. Ah, neanche sta quello oh, rosa. Oh. Vabbè, guarda M un però po'. Però potremmo andare anche al mondo 1. Oh, guarda un po'. Ci vediamo. Al mondo 1 Ci vediamo e basta. Non, non serve tagliare. E Spront, che poi fa lo stesso rumore del, dei cannoni in, in Super Mario 64? Yes, perché sei andato lì? Ah, perché sì. così evito i pesci. Ovvio, devi pianificare Beh, il però, stanno messo. anche dall'altra parte. Ok, usiamo eh, stavolta stella, queste. Stella. Perché non voglio perdere la mia ghianda. Quindi prendiamolo velocemente. Questo ruboniglio manaticcio. Figli sì, dei ah, ok. Quindi qua lo perdiamo per forza. Un power up se non stiamo attenti. Quindi. Siamo una stella, stiamo a posto <ride> Ecco abbiamo già vinto praticamente. Forse no yeah. Lo prendo sempre io Grazie perché io vado avanti E eh, quindi vado off screen e mi devo fermare per forza Sì certo, è, è successo qui? proprio quello Infatti è successo quello Comando stream <ride> Basta Ma perché ti arrabbi quando leggo Ma perché è pur commentary no? A nessuno piacciono gli, i commentari stupidi Giusto per dire una frase così No, eh, non dire se no, se È meglio stare zitti e sembrare stupido Che okay, basta, dire cose no. e molto più stupidi Ecco, non è quello il detto Però è, que è quello che, che dà l'idea no, no, non è vero Ok, prendiamo il baby Yoshi e procediamo a livello 2 Psps Cosa fa questo Yoshi, mi domanderete? No, ovviamente, perché bolle. questo gioco l'avete già visto o giocato. Bubble! Ma... No, dice... Apples! Apples! Ecco, basta fare così e potete... Bene, ora, ora, siete ora abbiamo... Siete invincibili. Questo è il, il, lo Yoshi più overpower. E questo mi sa che neanche mangia... Ah, sì, li mangia il mio Potete sì. anche saltare all'infinito se vi fate le bolle sotto. Guardate, guardate che potenza. Oh, comunque stiamo speedrunnando troppo e poi facciamo la fine del primo livello. No. Sì, me lo ricordo già, cioè me lo ricordo ancora il primo di... Vabbè, intanto qua non c'è nulla dietro, quindi andiamo avanti. Niente, yeah, yeah. niente. Uh, no! Infame ah, no, no, no. che non sei altro. Ridammi le mie vite, vieni qua. No. Vieni qua, infame, che ti mangio. La vita ti mangio. Un attimo, ma cos'è successo a quelle vite? Vieni Perché indietro. Non... Ah sì, ce l'abbiamo già. Vieni indietro. Perché? Cioè sì, ho visto Pietro. E ricordati che Pietro guarda sempre indietro. È troppo bello glidare con, con il coso. Credo che questo sia lo Yoshi migliore. Certo, sei se la ghianda in combinazione, sì. Tu però sei stupido. No! Come avrei dovuto farlo quello senza ghianda? Quella l'avresti dovuta dare a me. No. Ah, ecco, perfetto. <ride> scemo allora. Quindi. Abbiamo finito il livello già, non c'è l'ombra di una moneta stella. Are you sure about that? Sì, yeah. ne sono sicuro. Sì, che bello. Yeee, questa è la seconda, quindi ha! non abbiamo perso niente, va bene. Sta bene. No! Troppo tardi, addio! E <ride> eh, tanto poi respawn se non lo perdi niente tu. Vabbè, allora cioè, se lo, non lo butto prima, livello, prima di finire il livello. Lo butto allora. Giusto per farti uh, sali ispetti. sopra. Sal devi saltare sui nemici. Ma se vuoi saltare pure su di me. Tanto se due. Io non ho bisogno di nessuno. Letteralmente. Aspetta, Vabbè. Aspetta, se per. E di grazia non ho lanciato via Allo Yoshi. Yay, grazie. Grazie Yoshi per non essere morto e grazie universo per aver fatto dimenticare questo dei miei tizio. ma vuoi vedere che lo butto subito e ti rubo lo Yoshi e lo butto di nuovo no, non lo voglio vedere e allora <ride> da pro no è che voglio il pinguino no nel senso da pro l'hai saltati prima un attimo pinguino perché? Ah, pensavo il power up perché... eh, Non fare perché, così perché si, si sentono i ha... rumori Lo so che si sentono i rumori E perché non perché farlo Perché c'è il counter delle monete a stella counter Dove è il counter Non l'ho visto Lasciamo perdere Dove in alto a sinistra dove stanno le monete a stella? Ecco dove Ci vuole tanto a capirlo Dov'è che stava? Perché l'hai chiesto? Non ho capito cosa hai detto. Quando editi il video poi lo vedi. Ok. Ecco oh, bravo. Niente paura per nessuno. Oh no. <ride> È vero, questa cosa potrebbe ritorcermi contro. Potrebbe ritorcermi contro. Questo è perché mi, ti ho rubato le vite o perché ti ho rubato il power up? Entrambe. Non ti ho rubato il power up quindi, diciamo che sono per la prima. No, veramente me l'hai rubato il power up. Quando? La ghianda. Come quando? Quella ghianda ce l'avevi già tu. Eh, io credo che questo sia il livello in cui sta quella piattaforma. stupida quella che ha hai tartossi. Che esisteva. <ride> Stavo dicendo, perché abbiamo tagliato um, stavano st Quel livello delle piattaforme Stava pure nel vecchio gioco Cioè il Super Mario Bros E' ovvio Wii. che sta nei vecchi giochi Che vuol dire è ovvio che sta nei vecchi giochi Mi sembra ovvio che ci stanno nei vecchi giochi Perché? Perché dovrebbe essere ovvio Un livello che si ripete Perché non dovrebbe esserlo Perché Ehi. nessun livello si ripete Tranne questa cosa che sta in quasi ogni Dammelo, gioco. madonna mia Infatti dovrebbe essere ora Ecco Questo stava pure nel mondo 3 Di, di New Super Mario Bros Wii E non è ovvio che c'è È una cosa particolare Non ti ho mai rubato il power up Ora io, io deservo in sì, power up No tu. non, non deservi nulla Mi hai rubato la ghianda nello scorso livello stavo per morire. Che qui c'è qualcosa? Però. No. Oh well. Ok, la vado a prendere io. Devi sì, lanciarci un cartosso. è da deboli lanciare un cartosso. Non puoi andare tu direttamente. Ah. No. <ride> Nessuno aspetta le piattaforme. Le piattaforme sono da, de da deboli. <ride> Porco Oh guarda c'è un pezzo di numero di piante Lasciamo perdere. Cosa? Niente niente Volevo dire un'altra cosa ma è passato ormai Ok Oh aspetta questo lo tengo io Che se no tu lo sprechi Non lo, non lo lanciare Non può essere sprecato visto che è... Non lo lanciare lo stesso The end is near Ora Okay. E la terza? E non lo so. Forse dove dicevo io qua. Forse c'è una tastiera. Non hai detto niente. Uno, due, non c'è. <ride> Vabbè, facciamo il boss e poi ve lo facciamo vedere. Ah, potrebbe essere lì. No, è su una vita. Yes, okay. l'ho presa. Oh no. Bum boom, bum boom, bum boom, bum bum. E ora cosa avrà di nuovo? Il fatto che lo possiamo spunkillare meglio? No, è identico a prima Ah, quindi lo possiamo sponkillare punto <ride> Un attimo, ma poteva saltare anche nell'altro mondo Sì, ti ho detto identico a prima Ah, ok, pensavo stessi scherzando Del tipo che tanto Tanto tutti i gum boom, boom sono facilissimi da sconfiggere <ride> No, ero serio Beh, è identico a prima ovviamente perché questo era un mondo di bibi di Ah certo un mondo di bivi. Cioè, ci sono mondo? un sacco di bivi, ragazzi. Nel, un mondo. No, nel senso. Nel senso che, che questo mondo è, è, è parte di un bivio. Ok, ci rivediamo la moneta stella. Salviamo Salvare, tanto. Sì. Poi risalveremo dopo. E zac. Ok, abbiamo appena sorpassato la seconda moneta stella che abbiamo già preso. Quindi ora vediamo un, un po'. Quindi ora vediamo, dovrebbe essere qui da qualche parte. Secondo me è qua. Perché sta parte qui l'abbiamo saltata, ecco, infatti. Era tanto facile. Oh no, no, no no no no, ok, mi sono salvato per un pelo. Per un signor pelo. No. Comunque ser pelo. No, signor, l'ha detto lui che si legge così. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere cosa? È così. È vero. Iscrivetevi a signor pelo. No, iscrivetevi a noi. A se Sr Pelo. Ah, Vedi che se ti spingo Attivi il blocco Vai comunque Ora sconfiggiamo Bum Bum E riprendiamo dopo Eccoci ragazzi Abbiamo sconfitto Bum Bum Abbiamo preso tutto il mondo di Stella Salviamo. E Quindi nella prossima parte di New Super Mario Us, Bros The Lux nella prossima parte ci iscrivete nella, nella, possiamo... nella... nella prossima parte faremo livello 3 Nella prossima parte faremo La parte più lunga che faremo mai Tipo tre livelli era questo questa parte di mondo Va bene quindi Nella prossima parte Faremo tutto sto schifo qua Prossimo Bah, sono tipo Otto ho 4 livelli, livelli. Quindi 8. alla prossima <ride> Come 8. Quindi ci vediamo Alla prossima